Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati a un altro episodio di NSES. Allora, adesso vai, i due giocatori. Devi cliccare tu! Nope. Te lo scordi sempre tu. Io, io, io. Ho fatto ormai io, ah no. <ride> <ride> Clicca! No. Pure questo è Ok, gioco. allora, sono usciti nuovi giochi, quindi iniziamo subito con questo. Sì, ness open. Ok. Sì, sarebbe perfetto. Un key attimo. Key. Metti, metti il menu di pausa. Torna alla selezione del gioco. Dei eh. fuchi, e dobbiamo leggere la descrizione. Ah, sì. No, non è il servizio. No, no. Gioca golf con Mario e Luigi in modalità due giocatori. E divertiti con questo classico. In NES Open, Tournament Golf, puoi scegliere tra tre diversi campi di gioco internazionali. Uh, Stati Uniti, anzi no, Regno Unito, mm. Stati Uniti d'America, Giappone, inoltre puoi cimentarti in tre diverse modalità di gioco, gara a colpi, gara a buche e turnino. <ride> Regola il colpo sullo schermo del campo, scegliendo la mezza e tenendo sott'occhio la velocità e la direzione del vento, infine passa allo schermo successivo e colpisci con precisione. Sì, okay. sì, sì, sì, l'abbiamo capito tutto. Sì, eh? sì, sì, sì. Uh -huh. Ok, quindi suppongo di dover fare così partita uh, veloce sì, two two, two play. ok non faremo tutte le modalità perché è eh no, troppa roba è. facciamo un giusto per provare io non so nemmeno come si gioca ok si tocca a te ora stai comandando lo swing ora eh. stai muovendo il peso vedi se allora. Come... come faccio a sparare? Non, non, perché dovresti imparare? Un no, no, gioco no. di dico... golf? No. Allora, cosa no. cos'è meglio? Fast o slow? Slow. Medio, metti. Medio, poi clicca. Scegli una. Io metto sempre quella consigliata. Metti normal. E ora devi cliccare prima. Quando arriva all'inizio E quando arriva eh, al punto bianco In cui sta ora Ecco ah, non ce l'hai fatta no. Non è colpito Ma che schifo Guarda Fala tocca a me allora. Eh beh, me io sarò meglio di lui Perché ci ho già giocato eh, Ovviamente uh. eh, Meglio di te di sicuro no. Lo so Ma è meglio di me Ok, morri riprova. Hai capito? Maybe, maybe. Non mi piace questa cosa che toglie la musica. Ecco, bravo. Devi cliccarla sì. prima all'inizio. Cosa? Io avevo capito sul puntino bianco. Devi rifarlo, mi sa. Uh. Sì, rifarlo. Scusa, mi dire, dove? beh, devo cliccare. Prima devi cliccare nella parte vicina a midball. Alla scritta midball. E poi devi cliccare a, su... su la, così, cioè, ora devo cliccare. Sì, clicca no. Cliccamo. Ora sì, ora no. Ma, ma non ho capito, non ti spieghi. Non All ti spieghi. Lì. Non ti spieghi cosa, hai visto me? Allora, devi cliccare prima all'inizio e poi alla parte bianca. L'inizio, la prima barra blu. Ora clicca per incominciare, poi clicca per. eh. No! Vabbè, intanto devo continuare io finché non, non ti supero di vicinato. Di, di, di ti prego, dimmi! Ah, adesso clicco, poi dove devo cliccare? Devi cliccare quando arriva al, al primo coso blu. E poi devi ricliccarlo. Ah! Poi devo è il suo, suo bianco! Sì! Oh. No, tre ore per capirlo! Stiamo perdendo tempo e basta! Lo so! A me piace così! <ride> alleluia! Oh, alleluia! Dai, non lo superare? <ride> perfetto! Ora tocca di nuovo a me. <ride> no! E invece sì! Perché perfetto. il mondo è brutto? Perché è così che si gioca al mondo è una mazza non troppo pesante un tiro... io non le conosco le Max, quindi... guarda che lo so, io invece ok, lì si trova la buca eh, ecco, bravo pfff, sono l'albero! <ride> ma dai, albero dello Alleluia. schifo! dai lui! no, lo vai, go Ouija facciamo hype Sta sul green! Aha. Ora so a Tu sei a otto colpi! Eh? Tu stai a otto colpi! E allora? <risos> wow! Sto <sus> so sul green e sono più. Non è vero, non sei sul green. Però sono più dietro di te, quindi. Che bella cosa. Ora uh, fai. Fai uh, short bowl. cioè clicca su, fai su, fai su, con il... ecco, low ball, vabbè. Wow, molto low. <ride> ma perché? Vabbè, tanto tocca ancora. Non è vero, ma sei più avanti di me. Ma come? Ah, sì, più veloce, ma... nella... dalla sarà della buca. <ride> tu mi hai detto più avanti. Ecco perché, l'hai colpita da sotto, ora rifai il lowball. Eh, che, che è successo? Boh, avrei cliccato il pulsante sbagliato. Ma cos'hai il pulsante Eh, boh, magari hai premuto B. Vedi, io ho premuto A. Uh, mi sa che con, con una certa mazza devi colpire solo, solo con la, la parte bianca. Che senso? parte bianca, quella bianca che col, che clicchi oh. per la seconda volta. No. Vabbè, ho capito. <ride> Ancora. Ti metto questo allora? Allora, metto... no. No. lui no. alleluia Ti prego. No, non ma perché non è mai il turno mio? L'ho capito solo due volte, io ho 14 Ma guarda, ma che tiri sono? Non ma colpisce l'albero, è normale Ma l'albero, giustamente Stai davanti a te Devi schivare l'albero, devi muovere il cursore Stiamo bussando Un secondo Perfetto, siamo anche soli in casa, quindi è bene. Ah, io ve lo capisco. Ma come cacchio devo fare? Qualcuno non colpire l'albero, forse. Sì, ma è impossibile. E davanti, anche se faccio così. Sì, è vero! Wow, perfetto. No, perfetto. non davanti a un altro altro. <ride> <ride> Uccidetemi. <ride> Tocca di a te però! Eh certo. Oh, ora, ora, <ride> è la mia opportunità. <ride> troppo... Ha colpito pitonato. Troppo... No, vai. No. non sta più sul green. Tanto qua è troppo mio ancora. E stavolta prendo una mazza 5. Una yeah, slow. Eh, uh, no. no. Uh, quella lì non so come, come si fa. Prendo da davanti? Da sopra va bassa. Perfetto. Burp. Sa Se la vuoi fare ancora più bassa, metti il low. Devi, tener, devi tenerla. Ecco. Sì, lo so. Sì, ma non è low questo! Ma cosa? Sull'albero! Oddio mm -hmm. eh. L'albero azzurro! <ride> Se l'albero l'albero degli scleri! <ride> ma perché la lancia è così alta, Mario? Maledetto Mario! <ride> Mettila Mario! <coughs> Ma fai anche <coughs> Eh, punci la sagra, grazie! Hai fatto 10 colpi in più di me! Ah, cioè nel senso. Hai fatto 10 volte i miei colpi! Ti prego! Green! No! No eh? No, eh! Mi raccomando! Uh, vabbè questa sarà l'unica partita però eh sì appunto Non è, non è così impossibile Volvo che aprire se la colpisco così mi fa bassa e credo che si sì, visto che se, se fai bassa va alta E mo fai pure height Bold sì. sì. Secondo me non funziona Boh metti mid allora Madonna! E vabbè, ciao! Né? Ma perché non è mai col... Non è mai... L'ho messo troppo vicina io! Non c'è un limite dei colpi, scusa! No! Guarda, io veramente non... <ride> <ride> non odio sto gioco! Mi dispiace per quelli a cui piace. Ah, devi fare schifo per, per poter colpire! Basta! Ok, eh? io capito, capito! Ive schifo! Ah, che bella! Ora oh, tocca ancora a me! <ride> Mamma mia, che potenza! No, è no, no, no, no, no, vincere tu no, si vince e si vince! no, Perché no, Vos... Ah, te. tocca a me. Non no, no, no, no, no, no, no, Tocca a te finché non fai buca Quindi... <ride> dai Fai piano Ma dai! Vai, clicca subito Ta -ta -ta. È troppo forte, clicca Perfetto yeah. Mi sa che ho vinto io eh No, ho vinto io boh, okay. Non lo sapranno mai Quindi no che cosa Hai messo un'altra partita io Esci Io non ho fatto niente Uh. Torna alla selezione di giochi Ok, allora quanto è durato questo video? Da 12 di... minuti, ma direi che può bastare <ride> Quello di prima è durato molto mio. Vabbè di sicuro sto gioco non ha sa... è... questo... questo gameplay possiamo dire di... che può essere bastato Diciamo che non sarà piaciuto a molti eh. eh, Allora questo qua, il secondo questo dovremmo fare una let's play se vogliamo, perché i let's play di, quest, di questi giochi possiamo farli o oh no? chi tale? solo monski cioè che cosa sarebbe? è un puzzle game vabbè poi vediamo, ma è lungo <ride> dovremmo fare un let's play ma ah, i giochi di adesso non sono lunghi quindi diciamo, no ma se, nel senso i let's play tipo Zelda, se non ci va di fare Zelda, non lo facciamo e non fa niente. Gli arcade li dobbiamo fare per forza. Perché? Perché sì. Bene, allora ci vediamo alla prossima partita. Non è che tu vuoi trattare un gioco che non ti piace. Magari. Ok, ci vediamo alla prossima parte di SNS. No, stesse. Alla prossima, ciao. Ciao. ciao.